E apriamo. Vi faccio vedere un video e poi ne parliamo. Vi faccio vedere un video, penso che si senta. Io sto zitto, e vi faccio vedere questo video. Eccoci qui, ragazzi che lavorano. E ora andiamo a vedere. Entriamo. Rendi il lieto di entrata, ma noi entriamo lo stesso visto che noi possiamo. Eccoci qui, scimmie, questa è la Monkey House, lì abbiamo l'ingegnere, Là, poi andiamo a vedere cosa fa il nostro designer. Guarda che bello, scimmie appese, poi adesso non si gira più quindi <ride> no. eccoci qui siamo qui su abbiamo delle zebre di là abbiamo un elettronico che poi andiamo a vedere cosa fa nel frattempo siamo qui eccoci qui con un ordigno qui c'è un ordigno pronto a esplodere e qui ci abbiamo Alex, ecco, eccola, che cos'è sta roba? Allora, questo è il cervello della Jenny, eh, praticamente un sistema che permette di eh, mantenere connessa la macchina ovunque si trovi. Eh, ha una SIM. Quindi, questo pezzo qui andrà dentro la Jenny, giusto? Sì, sì. Ha una SIM, eh, come nelle ultime auto e a un modulo GSM per la localizzazione. Quindi ogni geni sarà connesso? Sì. Per dare informazioni, prendere e dare informazioni. Sì. Sui failure, sui problemi, su. Quindi quali geni si romperà, noi lo sappiamo prima di quello sì. che c'è sopra. Assolutamente. Molto interessante. E cos'è il cuore? Dov'è quello che funziona? Qua Questo è. E tu stai programmando questo? Sì. Sto programmando la comunicazione tra lui, il modulo e i vari componenti della macchina. Interessante. Questo cos'è? Questa è la prima versione del cervello. Hai altre cose da dire? No, a mia discolpa no. <ride> Bene. Eh, quindi per dare una risposta uh, appunto a chi mi ha chiesto se la geni sarà connessa Sì, sarà connessa oltre ci cioè sarà connessa abbiamo fatto un sistema worldwide quindi tutte le geni che saranno vendute nel mondo ci sarà da scegliere chiaramente sulla privacy se uno vuole eh, passare le informazioni quindi la geolocalizzazione eh, probabilmente anticipo, non nella prima uscita, ma subito dopo ci sarà un'app dove uno potrà tracciare, vedere tracciato dove, dove è andato tutte tutte le curve, tutti i dati possibili si potranno, la telemetria si potrà scaricare eh, nell'app e tutto, però essere connessi ogni geni connessa significa in download, perché appunto questo sistema è un pochettino comp complesso perché di fatto All'interno di una Geni c'è, possiamo dire, un cellulare, forse ancora più complicato di un cellulare, perché la rete cellulare è sopra, perché per esempio in Italia, non so, c'è Vodafone eh, e via, ma in Svizzera c'è Salt e altri, in Germania altri. Noi siamo con gli operatori sopra gli operatori classici, perché la Geni che sarà venduta in Australia deve funzionare come la Geni che è venduta in Italia. E questo sistema è garantito appunto da questa rete worldwide sopra tutti gli operatori con cui noi con, con, con, lavoriamo, i pacchetti di dati, non, non continuamente, ma pacchetti di dati eh, verranno mandati al nostro cloud per poi essere esaminati. Idem, non so, eh, succede un, un, un guasto qualsiasi eh, ce lo viene segnalato direttamente. E quindi, quando voi comporrete il, il danno, probabilmente noi lo sappiamo già, e, e quindi potremmo fare le statistiche, valutare, anche agire in remoto, attenzione, perché come si è visto nel video il nostro ingegnere ci dice è in andate e in ritorno. Possiamo mandarvi dei messaggi, per esempio come tutte le cose ci saranno degli aggiornamenti, no? eh, che, che speriamo di, di rilasciare, perché tutte queste informazioni porteranno a migliorare la Jenny e quindi l'idea è un po' come la Tesla, no? la pubblicità della Tesla, che vai a dormire con una macchina e ti svegli con un'altra, perché magari appunto scarichiamo nella notte, scarichiamo un, un aggiornamento per farla andare meglio. Quindi credo che questa sia un'innovazione assoluta, vi posso dire, l'ho fortemente voluta proprio per la sicurezza, per, per mandare magari anche informazioni singole, eh, perché può arrivare sul, sul display che poi vediamo è diventato un'opera d'arte rispetto a quegli lì, eh, faremo la puntata sul su, su manubrio, il sistema di sterzo, l'end steer. E quindi mandare informazioni, prendere informazioni sarà sempre più interconnessa e credo che questo sia un grande passo avanti per la mobilità in generale. Non esiste Sever Hotel al mondo oggi che io sappia che abbia un sistema integrato di questo livello e quindi sono, siamo molto soddisfatti di aver fatto anche questo, questo, questo passaggio. Per ora vi, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Grazie a tutti.